Il Vangelo non è per tutti, non tutti accolgono il Signore nella propria vita, non tutti sono docili, ma è indirizzato a tutti, sicuramente, Gesù parla al cuore di ogni uomo, però accade quello che il Vangelo stesso di questa domenica ci descrive, padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia. Gesù concretamente ci dice che può capitare che addirittura all'interno di una famiglia ci sia qualcuno che lo accolga e qualcun altro che invece si contrappone, si contrapponga addirittura non accolga il Vangelo di Gesù. È la domenica del fuoco, sono venuto a portare un fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso l'auspicio di Gesù è che ognuno di noi porti questo fuoco. Del resto il Signore si è rivelato sempre attraverso il fuoco, il rovetto ardente che non si consuma, che brucia, non si consuma. Questo fuoco di Dio, il fuoco dell'amore di Dio, quel fuoco che sentivano nel cuore i due discepoli di Emmaus, non ci ardeva il cuore nel petto quando abbiamo incontrato il Signore, quando ci è passato accanto. I Deodemus sentono questo fuoco e noi credenti di oggi, noi cristiani cattolici in questa nostra società sentiamo questo fuoco dentro di noi che divampa e sentiamo poi di doverlo trasferire, di doverlo portare con il fuoco dello spirito dovremmo recarci agli altri e essere autentici testimoni del Vangelo, fino alla morte, fino anche ad essere delisi, ad essere umiliati, come è accaduto a Geremia nella prima lettura di questa domenica, il profeta mette in guardia dalle alleanze pericolose un abbandono da parte del suo popolo all'umano, all agli uomini più potenti della terra, una così un'alleanza pericolosa e allora la decisione del re è meglio farlo tacere, è meglio gettarlo nella cisterna. Ecco, quando uno porta questo fuoco nel cuore il rischio è di essere messo in latere, di essere messo da parte, di essere emarginato, si metta a morte. Geremia è il battesimo di cui parla Gesù, io dovrò affrontare un battesimo, un battesimo che è appunto questa immersione di Gesù nella nostra umanità dolente, questa crocifissione, questa croce che Gesù deve portare sulle sue spalle sulla quale deve essere crocifisso. Lui sa di dover fare questo, si immerge, questo battesimo è questa immersione nella nostra umanità, nelle nostre povertà e così ogni cristiano dovrebbe immergersi e al contempo portare questo fuoco nel cuore questo fuoco che contagia, che brucia, che scalda, che riempie di luce coloro che incontriamo vi auguro di essere missionari di questo fuoco, evangelizzatori e di portare questo fuoco nel mondo questo fuoco nuovo che viene dal cuore di Cristo buona domenica